Oh mio dio stiamo entrando nelle porte O per meglio dire in questa nuova modalità di Roblox Che sta essendo strafamosa perché è bellissima E paurosissima Veramente tanto Cosa sta succedendo? Allora tecnicamente ora sono insieme ad una signora Che non la conosco però salve eh, Allora praticamente siamo qua dentro Allora a parte che Roblox sta diventando veramente un gioco della madonna Non ho capito com'è possibile Ci crouch Vediamo un attimo cosa possiamo fare qua raga. Sento completamente fuori di testa Perché io sto seguendo la signora ma, dai, ma la signora sa fare tutto Raga possiamo seguirla è bravissima Ah, Praticamente qua c'è un'altra stanza E si può entrare dentro L'armadio bene um, Si possono aprire delle cose Io non so che cavolo sto, sto, sto facendo Raga sto sentendo rumori strani Ok ho capito che devo entrare qua dentro Raga oh, Raga, raga ah. Ma io la sto seguendo il fatto è che non so se sia proprio una buona idea Perché ho paura che lei mi voglia portare Verso la morte Raga, raga, raga no Raga <ride> Raga Ok perfetto Ha trovato la chiave per poter aprire la stanza 019 Adesso c'è la stanza 020 eh, Raga mi sto cagando addosso Sta, fa sta facendo molto brutto Tutto ciò Dov'è, raga la stanza 021 Se vado ad aprire la stanza 021 Tecnicamente dovrebbe uscire qualcosa Esattamente aprire. Raga brutto Raga brutto Brutto brutto Brutto sta arrivando il tizio brutto Santa Maria delle Mole Sono il 3. Scusate ma che caspita è successo Via eh Via Ok Ok no no va tutto bene va tutto bene okay, Ho capito che non devo stare tanto dentro l'armadione Ah frega niente A me io la seguo Io sono quasi morto comunque Perché sta girando? Sono morto so Sono morto vero? Oh siamo vivi Cosa è successo? Ah crouch Vai Dai Oh raga Raga Raga raga raga raga oh. Ok Va tutto bene? Va tutto bene? Cioè, stiamo per fare assolutamente... Oh no, oh no. Mi sa che ho sbagliato strada. Oh no, sono morto! Potevo vincere! Bene, ovviamente scrivetemi nei commenti se volete vedere altri episodi di Roblox di questo tipo. Perché sono bellissimi. Mi piace troppo questo nuovo gioco di Roblox che è uscito. Ovviamente iscrivetevi al canale. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like. Ricordatelo di farlo, per favore. E scrivetemi nei commenti se volete appunto giocare di nuovo a questa modalità di Roblox fighissima. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!